e alberto e oggi faremo la nostra lettura angelica valida per una settimana ossia lunedì 17 fino al eh, lunedì 24 ottobre 2022 utilizzeremo tre mazzi di carte abbiamo le carte degli unicorni abbiamo le carte della guarigione dei chakra e abbiamo le carte degli esseri della natura poi pescheremo una carta dalle carte dell'universo va bene un messaggio eh, per tutti voi finale sarai tu a pescarla va bene iniziamo a fare una preghiera di connessione con gli angeli e con l'arcangelo michele eh, vi chiedo con amore di durante la preghiera di chiedere agli angeli all'arcangelo michele qual è il messaggio più giusto per voi e per il vostro massimo bene quindi a b o c scegliete voi il gruppo più giusto che suona meglio nel vostro cuore e se sceglierete due gruppi significa che avete bisogno di ricevere due messaggi diversi eh, per questa settimana iniziamo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 purificare le nostre intenzioni, parole ed azioni, di aiutarci a radicare la nostra energia, Fino al centro della Madre Terra e vi chiedo con amore di creare uno scudo di protezione psichica dentro di noi, intorno a noi e nel luogo in cui ci troviamo, affinché durante questa lettura angelica possiamo ricevere solo luce, amore, pace e guarigione, e che tutto ciò che ho posto a Dio, la luce e l'amore, si allontani da noi ora, per sempre e per l'eternità. Chiedo protezione, guida e assistenza. Grazie, caro Dio.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 la carta dell'equilibrio, la carta degli unicorni, vediamo il gruppo B, possibilità, gruppo C, eccola qui, spuntata dal mazzo azione molto interessante ora andiamo a vedere le carte della guarigione di chakra abbiamo mh, saggezza, wisdom e saggezza sì. per il gruppo A è molto interessante perché si invita al lavoro, spiritu un invito al lavoro spirituale di riallineamento all'amore al proprio sé, al proprio vero sé, eh, perdono anime infinite, questa è Maria, regina celeste, bellissima, cioè, rappresenta la vera: Maria di Guadalupe, eh, sì. e poi abbiamo gruppo C, eh, pausa di riflessione, che bella questa foto, parla di azione e di pausa di riflessione interessante apparentemente sembrano due carte opposte invece no prima di agire riflettere ora vediamo le carte io adoro queste carte sono molto potenti gli esseri eh, invisibili che, ho, che vivono nei piani eh, sottili non visibili ai nostri occhi però che ci aiutano anche Soprattutto se ci connettiamo nella natura. Allora qua si parla di partnership, gruppo A. Gruppo B, eh, expectation, aspettativa. aspettativa. Ok, interessante, interessante. ok, gruppo C, abbiamo azione per due volte, da due mazzi diversi, la carta azione, interessante, molto molto molto, scegli una carta per il messaggio finale. Questo è un mazzo che abbiamo preso a Londra, in una libreria in cui c'era la fila, letteralmente per entrare, non solo libreria, ed è anche molto fresco, ma anche non facilissimo da trovare, eh? sì. Questo perché c'è cioè, un'autrice new yorkese un'illustratrice australiana quindi... ecco uscita poi eh, lo leggiamo dopo, alla sì, fine sì, dopo lo vediamo con calma Ok. benissimo iniziamo dal gruppo a si parla di equilibrio è venuto il momento di ritrovare di portare le tue energie del dare e del ricevere all'equilibrio devi trovare questo equilibrio dentro di te questo equilibrio è fondamentale nelle scelte che andrai a fare eh, nella vita di tutti i giorni è importante essere centrati essere equilibrati forse hai bisogno di più riposo forse hai Bisogno di creare anche delle eh, come dire delle barriere tra te e tutto ciò che sta creando caos nella tua vita che si tratti di persone che si tratti anche della vita caotica che stai vivendo cerca di rilassarti cerca di trovare uno spazio eh, tranquillo nella natura o anche in casa magari un invito anche alla meditazione alla riflessione va bene eh, se un'anima molto saggia un'anima molto antica quindi eh, assolutamente le risposte sono dentro di te Sei in un periodo di evoluzione e di trasformazione e di riallineamento al tuo vero sé, alla tua vera essenza va bene eh, assolutamente le risposte le troverai dentro di te dentro di te c'è tutto ciò che stai cercando anche questo um, questo um, come si chiama? Buffo. Questo gufo ha un significato Il molto importante, forse in realtà. Che gufo, però, vido... dà proprio un senso di, eh, di entrare in meditazione in silenzio è un animale sì. che, che ti La trasmette no? sì, che poi trasmette anche introspezione, che trasmette meditazione, che trasmette eh, saggezza. Ok, eh, oltretutto, l'invito da parte degli angeli e dell'arcangelo Michele e degli esseri della natura anche quello di eh, creare una partnership tra te e i nuovi collaboratori è importante che ti circondi di persone vincenti è importante che ci ti circondi di persone che hanno le tue stesse intenzioni unisci le, le unisci le tue forze eh, in partnership non puoi fare tutto da solo non puoi fare tutto da sola hai bisogno di aiuto abbi l'umiltà di cercare aiuto anche nelle persone che vogliono collaborare con te che vogliono aiutarti che vogliono eh, collaborare lavorare con te non aver paura perché arriveranno le persone giuste o forse ci sono già devi solo avere occhi per vedere ok va bene lascia andare gli ostacoli ehm, assolutamente apri il tuo cuore alle relazioni anche perché questa partnership può essere anche non solo una partnership lavorativa può essere anche la partnership tra una coppia quindi due ragazzi. persone che si amano due amici eh, che possono creare cose meravigliose insieme no ok quindi eh, diciamo basta stare da soli eh, unite le forze fa la forza naturalmente in comunione di intenti eh, cosa dici Toc a te. Sì, okay. sì, se poi così creiamo sì, un'alternanza sì, sì. interattiva allora equilibrio giustamente si parla di relax questa mitica parola che già da sola ti dà l'idea proprio no, di, di rilassamento appunto eh, di mettere confini rispetto magari all'attività lavorativa piuttosto che ad altri aspetti eh, qua c'è indulge vabbè eh, confesso la mia ignoranza su questa parola perché potrebbe voler dire indulgere ma non è detto perché voi sapete che in inglese ci sono i false friend a volte parole che sembrano parole simili in italiano invece non è così ad ogni modo eh, equilibrio ci sono delle farfalle ehm, Insomma, l'equilibrio tendenzialmente è equilibrio fra dare e ricevere, no? fra il maschile e il femminile, eh, il giorno e la notte, fra gli opposti, chiamiamoli opposti. Eh, è sempre un, un buon momento per trovare equilibrio fondamentalmente. Nel senso che magari uno è troppo nel dare e crea dei blocchi nel ricevere, o viceversa, invece, è troppo bisognoso, troppo nel ricevere, bisogna anche imparare a dare. Quindi. Eh, Magari una bella meditazione sul chakra del cuore potrebbe essere molto utile, eh, come viene in mente così. Poi abbiamo la nostra mitica civetta, animale che io adoro, animale notturno di una dolcezza infinita, io sono sempre stato molto legato proprio a questo animale, civetta, gufo, un po' tutti i rapaci notturni, una volta avevo fatto anche un un uscita con delle guide, sono veramente animali di un fascino incredibile, anche, oserei dire, mistrattati un po' dalle credenze popolari, no? si dice che portino sfortuna, no, loro ti danno il messaggio che è, se ti dicono che c'è una minaccia non è che portano sfortuna, eh, ti dicono quello che è, no, questi termini, sei un gufo, hai gufato, tutte cavolate. E come dicevi bene tu è un animale che invita all'introspezione un animale che ha dei doni psichici incredibili chiaroveggenza vedere dove gli altri non vedono eh, di notte mentre gli altri dormono magari ho un'intuizione scrivo per un'ora e poi torno a dormire magari durante il giorno faccio dei pisolini cioè non è tutto lineare il tempo è circolare quindi non è che bisogna necessariamente dormire otto ore e durante il giorno essere delle macchine per dieci ore faccio per dire quindi questo animale sicuramente invita veramente a, a percepire proprio le energie sottili, no? a far chiarezza dentro di sé e come dire, a, anche dato il numero 37, è un animale che può portare proprio una, una grande gioia, no? è, è una colomba notturna per me la civetta alla fine, una grande pace. Poi c'è questa partnership, come dicevi tu, può essere a livello di, di, di azienda, di progetto, piuttosto che di coppia, di amicizia, anche qui ci sono delle farfalle, imparare a crescere con gli altri, su, superare gli ostacoli lavorando in gruppo, eh, parlare da cuore a cuore, è molto importante, insomma veniamo da mesi, anni difficili, non sto qui a ripetere quello che ho accaduto, lo sapete bene, e per certi versi eh, è stato anche voluto per evitare che le persone si mettessero in gruppo però si è avuta la possibilità di fare introspezione tante volte stando da soli ma adesso però c'è l'invito ad unirci ci sono tante anime che hanno voglia di unirsi possono essere anche piccoli gruppi eh? partnership due persone cinque non parliamo di gruppi di mille persone quelli si faranno con calma però se iniziamo ad unirci a parlare guarda a me piacerebbe fare questa cosa noi invece ho quest'idea uno più uno fa due no? E comincia ad alimentarsi un meccanismo. Sì. Bene, passiamo al gruppo B. Possibilità. L'invito da parte degli angeli e dell'arcangelo Michele è quello di elevare i tuoi standard. Per piacere non accontentarti, ok? Puoi mirare più in alto, puoi ambire. A desiderare molto di più non c'è niente di sbagliato non c'è niente di peccaminoso di, di eh, desiderare una vita sociale una vita eh, eh, col partner ideale una vita nell'abbondanza tu sei un operatore di luce tu sei un'operatrice della luce ma questo non significa che devi accontentarti e stare male e vivere eh, solo con i bisogni primari è possibile espandere la tua coscienza spiritualmente ma anche per manifestare quelli che sono i tuoi sogni più profondi della tua anima è quello di essere felice quello di divertirti anche di gioire alla vita grazie arcangelo michele dico io perché questo è un messaggio che mi tocca molto nel, nel profondo ok eh, Applausi un potenziale illimitato inizia a cambiare frequenza inizia a vibrare nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi ci potrebbero però essere dei blocchi questi blocchi sono legati alla mancanza di perdono quindi la dea la palla il divino femminile ok ti sta invitando a perdonare vedete ad aprire il tuo cuore all'amore il cuore si apre quando c'è perdono quando c'è Compassione, care anime infinite, non facciamo in tempo oggi a girare il video sul perdono. Magari lo facciamo nel prossimo weekend o a metà settimana. Va bene? Perché eh, ci vuole um, un certo lavoro energetico per portare anche voi nello stato del perdono per aiutarvi a entrare in frequenza. Lo faremo sicuramente. Magari ripeto, nel prossimo weekend. Quindi lavoriamo sul perdono, lavoriamo sulla compassione. Questo ci consente di tagliare le corde tra noi e il nostro passato, tra noi e tutte le persone che a qualsiasi livello eh, ci stanno eh, drenando o ci hanno fatto del male o si sono comportate male con noi e così via, noi perdonando ci liberiamo dall'attaccamento, ci liberiamo da queste energie di paura, di dolore, di sofferenza, apriamo il nostro cuore alla compassione, è lì che ci connettiamo con Dio, è lì che troviamo la nostra anima, è lì che giochiamo col nostro bambino e lì che manifestiamo molto più velocemente i nostri sogni e i nostri obiettivi. Quindi aspettative felici, ok? Sia aperto a ciò che sta arrivando, ok? Il tuo cuore vuole essere ascoltato, è per questo che c'è l'invito al perdono. Quindi ascolta la voce del tuo cuore, cosa vuoi veramente? Cosa desideri dall'anima? Cosa sono veramente i tuoi sogni? La fitta è una, non sprecarla, dice l'Arcangelo Michele. Ok. Sì, allora questo gruppo rispetto all'altro è più, cioè ci sono due carte, proprio possibilità e aspettative, quindi è un invito a, a darsi un tono a, qualsi, a qualche livello, no? a non, non accontentarsi troppo possibilità anche qui mi viene in mente scusate se faccio sempre gli esempi ma essendo io abbastanza astratto mi, mi aiutano a dare concretezza e anche a, a darla a voi insomma se posso permettermi e quando si gioca a monopoli ci sono le probabilità e gli imprevisti no? gli imprevisti sono delle cose che dice oddio cosa succede probabilità è una cosa positiva probabilità di vincere la lotteria faccio per dire qui parla di alzare gli standard di aumentare le aspettative anche la carta successiva e del fatto che sia un potenziale illimitato, quindi guardati con gli occhi di Dio, non accontentarti necessariamente di quel lavoro, di quell'amicizia, poi ci sono lavori che durano tutta la vita, amicizie che durano tutta la vita, e viva Dio, però delle volte bisogna abbandonare una parte del, del vecchio sé, eh, cose che ci siamo tenuti per troppo tempo, per aprirsi al mitico mondo quantico delle infinite possibilità. Eh, quindi... Eh, Ripeto, non rimaniamo troppo nella zona di comfort per paura di perdere quell'amico, eh, lo conosco dalle medie oppure quel lavoro lì è, eh, ci sono legato, paura di perdere lo stipendio fisso. Non preoccuparti, se tu ti senti di fare dei cambiamenti, falli. Cioè, alla fine. Come è il detto, chi rischia rosica, no? Non chi non osa, cioè, ci vuole coraggio, agire col cuore, se tu rimani troppo no, nel calcolo, oppure nella paura, sei sicuro da un lato, ma allo stesso tempo. Eh, ti prendi dei rischi proprio perché rimani lì, quindi cerchiamo di espanderci. Si parla di perdono, giustamente, perché insomma non, non è mai troppo il lavoro sul perdono, anche noi stessi lo facciamo diverse volte al giorno, oserei dire. Numero 24, quindi anche questo invita sicuramente alla chiarezza per quanto riguarda le informazioni al nostro interno. Maria de Guadalupe, quindi figura di amore puro divino femminile, noi ascoltiamo ogni tanto una canzone dell'Arcangelo Michele in latino, queste preghiere purtroppo tante volte vengono tolte dalla Chiesa modernista, invece l'Arcangelo Michele deve esserci sempre, è troppo importante, la presenza di Michele e Maria insieme sono potentissimi, quindi eh, come dice la carta, eh, questo perdono ti porta a un'espansione del cuore incredibile eh, verso di te e verso gli altri, cioè, si creano veramente dei miracoli nel momento in cui tu fai questa preghiera. Assolutamente. E giustamente poi si parla anche di aspettativa, no? Questa è un po' la, la, la fotocopia, in un certo senso, dell'altra carta. C'è una colomba, sii aperto per quello che succederà, <coughs> apertura del cuore anche qui, quindi aspettative, cioè chiediamoci proprio cosa. Cosa vogliamo noi al di là del quotidiano, dei vari adattamenti, compromessi che ci possono essere? Cioè, cerchiamo di sognare in grande, vuoi andare all'estero? Vacci, oh, non preoccuparti dei soldi che servono, cioè cerchiamo di essere molto onesti con noi stessi. Bene, allora, gruppo C. Care anime infinite qua c'è il momento di agire basta basta basta rimandare non va bene procrastinare eh, voglio dire due carte di due mazzi diversi che portano lo stesso identico messaggio azione diciamo che tu sai già cosa devi fare va bene eh, hai già riflettuto abbastanza eh, se proprio eh, lo, lo reputi necessario puoi fare un po di meditazione entrare in Yeah. Trovare l'introspezione dentro di te cercare di capire meglio come agire magari ma dentro di te tu lo sai già ok quindi assolutamente appena tu capisci cosa devi fare agisci cioè non devi rimandare non devi procrastinare questa è una carta di eh, riflessione assolutamente eh, però diciamo che in un certo senso questa carta ti sta anche portando all'azione la carta stessa perché nel momento stesso in cui tu sai cosa devi fare e agisci l'intero universo si muove per, per aiutarti nella manifestazione dei tuoi obiettivi rimandare crea quell'energia stagnante crea quell'ansia quel caos di cui tu non hai bisogno va bene se hai un po di confusione entra in meditazione entra in preghiera e poi appena hai l'intuizione giusta agisci immediatamente anche se hai paura Chiedi aiuto e sostegno a dio agli angeli all'arcangelo michele che ti aiuteranno ad agire nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi e tutto sarà allineato tutto sarà in sincronia tutto è allineato per aiutarti a realizzare quelli che sono i tuoi obiettivi e i tuoi sogni è venuto il momento di agire ok alberto eh sì, sì sì è un po' un crescendo anche questa lettura no quindi proprio questo questo ultimo mazzo è proprio chuck si gira no come il cinema quindi allora se non trovate la prima carta era questa sì. azione questo unicorno proprio eh, che ha alle spalle una luce Molto forte, no? Cioè quasi dell'illuminazione, secondo me sì. guardo, ora è il tempo giusto per agire, azione ispirata verso i sogni e sicurezza, quindi sì, eh, direi che questa carta dice che non, anche se dopo si parla di riflessioni, in realtà perché ci sta appunto azione ispirata, non azione a... Eh, mi viene in mente una roba a caso, la, fa, la faccio, cioè ci vuole anche discernimento, delle volte abbiamo delle voci anche pazzerelle al nostro interno, però... È un momento di, di agire, no? Non lo so, per esempio, noi adesso stiamo preparando il seminario, siamo nella settimana cruciale, vediamo che ci sono diverse persone che si candidano, e notiamo che c'è molta incertezza, no? Eh, vorrei venire ma non ho soldi, oppure ma non è il momento giusto, non lo so. il momento giusto non esiste, il momento giusto. Non è che se vieni a Natale, a Natale cambia qualcosa. Soldi, oramai, ragazzi, ci sono mille modi anche per relativizzare le spese, non ci sono più scuse. Dopo, se uno preferisce invece fare altro cosa, per l'amor di Dio, però se uno sente la chiamata in questo senso, c'è la possibilità di un evento, dal da vivo, di conoscerti, di stare in compagnia, di apprendere delle tecniche, io non la butterei via, questa, questa opportunità. Dopodiché abbiamo riflessione, la posa dell'eroe, figura femminile anche qui, parla di imbarcarsi verso un viaggio, no? per accelerare il percorso, percorso dell'anima qui sulla Terra. Sì, la riflessione ci sta perché naturalmente è sempre, tornando anche alla prima carta, di equilibrio, è sempre un dare a ricevere, quindi comunque anche quando tu ti butti in una cosa, quando fai, ci vuole sempre anche una sorta di piccolo freno a mano, perché se no se vai a 100 allora vai anche addosso al muro. No? Quindi questa riflessione semplicemente anche qui è un invito ad ascoltarsi: no? introspezione, ascoltare il cuore, eh, equilibrio no? fra aspetti razionali ed irrazionali, eh, però è interessante anche qui, no? c'è un'immagine, mi sembra che sia acqua questa, quindi di, di comunque di stare nel flusso, potrebbe anche essere una crociera, mi viene, io da diversi mesi che ho in mente questa nave, magari non so se andrò andremo a fare <ride> un giro, può essere anche una barca a vela, non so, ci sono tante metafore, però insomma eh, un bel viaggio ci sta, può essere un viaggio verso un luogo, un viaggio all'interno di sé. E azione, come se non bastasse, viene ribadito ancora, c'è il cavallo proprio quasi ingizzarrito, no? proprio che si alza perché sente una chiamata forte del cuore, no? chiamata del cuore, del terzo occhio, quindi smettere di esitare, il movimento crea la magia, nulla ti può hold you back, nulla ti può fermare, diciamo. E sì, magia, la magia della gratitudine, la magia della vita, la magia di ottenere, di, di realizzare i propri sogni, il movimento emozione, per esempio l'emozione è legata al movimento, quindi... Importante le emozioni che proviamo di sentire le cose, ma anche delle volte magari ti piace una cosa, ma non, non senti una grande emotività, sei un po' bloccato. Ma prova a farla lo stesso. Magari poi l'emotività magari ti arriva. Perché se, tornando certo. al discorso di prima, si aspetti il, il momento giusto, quando è il momento giusto, come diceva Lao Tzu, eh, il viaggio di mille passi inizia con uno, e tanto inizia. Non è che devi sapere tutto prima, devi essere perfetto, inizia e vedrai che dopo. Tanto sarai premiato, chi ben comincia a metà dell'opera, dopo tut arriverà tutto quello che deve arrivare. Bene, messaggio finale Alberto. Messaggio finale, abbiamo altri due rapaci notturni, neanche a farlo apposta, con una bella luna. Praticamente si dice sostanzialmente che quando ci si affida all'universo la pace diventa reale. Quindi qui torna un po' l'introspezione di sì. prima e anche la partnership. Sì. Cioè tu sei notturno, sei vicino ad un'altra persona notturna... Può essere una passeggiata notturna, una serata in discoteca, eh, piuttosto che c'è cioè, un'intuizione notturna chiamata eh, scriviamo un libro, può essere qualsiasi cosa. Questa pace diventa vera perché tu ti affidi alla saggezza dell'universo e la pace. Cioè, si crea un flusso, no? magari tu ti, ti, ti avevi un, una sorta di tortura mentale, oddio quella volta non sono stato abbastanza bravo, ricordi di vite passate, e, e a, a qualche livello tutto senza troppe domande, troppe analisi, tutto si, si sistema, no? si allinea. E quindi insomma, penso veramente che questa lettura sia molto Bella, bilanciata bellissima molto lasciateci i vostri commenti eh mi sì. raccomando allora eh, la, la lettura si è conclusa volevo ricordarvi che ci occupiamo di facilitare la lettura con le carte o la lettura come connessione diretta quindi una vera e propria canalizzazione con l'arcangelo Michele per aiutarvi a prendere eh, con, confidenza per aiutare a prendere eh, la decisione giusta per aiutarvi a chiarirvi dentro di voi e così via. Eh, ci occupiamo anche di facilitare il riequilibrio energetico, guarigione energetica con le nuove frequenze di luce eh, a distanza, o che in qualsiasi posto voi vi trovate le frequenze vi raggiungono in quanto non esiste né tempo né spazio, sono molto potenti e aiutano a portare equilibrio a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. Volevo ricordarvi, anime infinite, che terremo il seminario dal vivo cioè ci possiamo conoscere di persona possiamo interagire con le nuove fre frequenze di luce vi insegnerò a sentirle a riconoscerle a facilitare la guarigione su voi stessi sulle altre persone imparerete tutto sulle nuove frequenze di luce in, di persona a distanza con la foto con lo sguardo due giorni super intensi immersi nelle nuove frequenze di luce sabato 29 ottobre domenica 30 ottobre 2022 per chi invece ama il full immersion godersi l'esperienza dal vivo a 360 gradi ci sono ben quattro giorni ossia sabato e domenica guarigione con le nuove frequenze di luce lunedì e martedì connessione al sé superiore imparerete a facilitare la connessione al sé faciliterete questa connessione sulle altre persone e riceverete voi stessi la vostra connessione al sé superiore personale cioè eh, voglio dire uscirete da questo percorso che avrete in mano qualcosa per aiutare i vostri cari, per aiutare voi stessi e se siete degli operatori olistici, per facilitare questo lavoro sulle persone che stanno chiedendo questo tipo di lavoro che stanno chiedendo maggiore connessione che stanno chiedendo di elevare le proprie frequenze che stanno chiedendo di riallinearsi al proprio sacro cuore e tutto ciò che non serve si allontana spontaneamente dalla vostra vita con queste nuove frequenze e con l'intervento diretto dell'arcangelo michele ci sono veramente pochissimi posti quindi tre o quattro posti al massimo, quindi per piacere se sei interessato, se sei interessata, se senti la chiamata dell'anima, chiamaci e vediamo come venirvi incontro. Un bacione a tutti, a presto, a presto. alla settimana prossima, ciao!